Internet è la morte della cultura. Oh, ma un poeta deve saper vivere nel proprio tempo. Quindi... Che fai? Apri la rubrica La depressione corre sul web? E la, gentaglia! Sto per fare il mio primo unboxing. Una forma di intrattenimento leggero molto in voce. Fermo lì. Albain! Scossa! Macabro sta facendo un video di unboxing! Ma magari non sarà un vero disastro. Vero? I fail fanno un sacco di visualizzazioni. Queste parole sono pugnalate un per il mio animo sensibile. sta per diventare super coccoloso! Nell'unboxing di oggi vedremo cosa c'è dentro Henry Pover e la Camera dei Depressi, un capolavoro della letteratura fanta-malinconica. Un unboxing senza scatola. Le premesse sono promettenti. in fondo è il primo unboxing di un libro. Stiamo facendo la storia del web. Iniziamo dal packaging. Packaging. Packaging. Ottimi materiali. Rilegatura professionale. Profumo di carta appena stampata. E ora apriamolo Chissà cosa ci sarà dentro Oh, Pagine! Chi l'avrebbe mai detto? Dentro ci sono draghi avviliti Tragiche battaglie all'ultimo sangue Mestizia E la ricerca di un uomo della sua amata Rapita da un perfido stregone Sembra appassionante Un ottimo! Consiglio di lettura. Fino a quando alla fine non scopre che è stata tragicamente trasformata in un comodino. Ma ora sapete il finale. E questo era il primo video de... Gli spoiler di Macabro. Non perdete il prossimo episodio. E cosa? Volete ancora OPS? Lasciate un like, iscrivetevi al canale e cliccate qui per vedere il prossimo video. Oppure no. Tanto la vita è solo una triste marcia Macabre, verso... Macabro, stai di nuovo deprimendo gli spettatori? Io? Deprimere? Nooo.